Perché? Dovrei. Ah. Ti faccio strada io. Lambert, devo andare in pensione. La sono facendo scena. Tagli dietro. Cosa ci facciamo qui, Lambert? Le nostre fonti indicano delle attività sospette in quest'area, ma ricorda che sono una missione di ricognizione. Puoi entrare nel terreno della centrale dai canali idrici che passano sotto al lago. I dettagli sono sull'Opsat. Come è fatto? Può contare su di noi. Sono due guardie di ronda, liberatene Fatto, agente Fischer, come l'avresti fatto tu tutto bene forte e chiaro pensavo fossimo qui come osservatori ci sono stati dei cambiamenti quali cambiamenti la dogana ci ha informato dell'arrivo di parecchi terroristi islamici in islanda tutti gli indizi portano qui se è così bisogna tirare junior fuori dalla missione non è addestrato per questo è un pericolo per entrambi è impossibile è già troppo tardi la missione deve continuare coprigli le spalle aiuti. La recinzione è elettrificata. Da dove potrebbe venire l'elettricità? Magari da un edificio esterno. Siamo qui ad aspettare che la neve bagni la recinzione e la mandi in corto. Aiutami. Cosa aspetti? Dammi una spinta. Sei sordo? Mi serve una mano. Vedo la centrale. siamo Lambert hai visto non possiamo entrare dal davanti si dovrebbe entrare dal tetto attraverso i sistemi di ventilazione John, ho una missione per te. Ricevuto. Disattiva il sistema di ventilazione vicino all'entrata principale perché Fisher si infiltri nella centrale. Ricevuto. Ecco il conto della L'azione disattivata. Fisher, hai 10 minuti. Ottimo lavoro. Dai lì e copri le spalle a Fisher. Aspetta, la strada è libera davanti. Faremo prima, vado a controllare. Ripeto, il tuo ruolo è coprire Sam. Tieni la posizione. John! John, John. rispondimi! <sighs> Sam, salta nel condotto prima che si richiuda. Che si fa con John? Preghiamo che non faccia saltare la tua copertura. Allerta! Allerta! Abbiamo un intruso! Lasciate qui il corpo e procedete. Evacuazione fra 15 minuti. Non ha ceduto. No, ma è morto e si poteva evitare. Morirai durante il lancio! Sposizione. Lambert, vedo un missile armato e stanno per lanciarlo. Supporto tecnico. Ti ho sullo schermo. Non hai abbastanza tempo per disinnescare questo missile. Non ho scelta. La buona notizia è che possiamo sabotare il controllo di lancio, ma il missile esploderà sulla piattaforma appena bloccherà il sistema. Quanto tempo? Per l'estrazione, 60 secondi. Forza. Ok. Prima, devi aprire la botola di accesso del missile. Dovresti trovare il dispositivo di lancio manuale sotto la botola, sulla superficie del missile. Ora inserisciti nel computer di bordo del missile e sabota il sistema di lancio. Fallo e poi vattene da lì a gambe levate. LEM quel missile ucciderà centinaia di persone se non ti muovi. De Adesso esci di lì, quando succede Lambert gli diedi la notizia dopo la missione in Islanda non la prese bene chi l'avrebbe fatto? il sangue del suo sangue da allora non fu più lo stesso che quel che non ti uccide ti rende più forte. Beh, Sam non morì, ma ci andò molto vicino. Non aveva più niente da perdere e iniziò a scegliere le missioni più pericolose. Finì così nel penitenziario di Ellsworth. Veniva trattato come tutti gli altri. Né meglio, né peggio. Non fu una passeggiata, poco ma sicuro. Ha sempre avuto un aspetto schifoso. Ma dopo che Sara, sua figlia, morì, scese molto, molto più in basso. È brutto vedere un bravo uomo ridursi così. Tutto qui. Andiamo. Io speravo che questa missione lo avrebbe aiutato a riprendersi. Ci serviva. Prigione. Strano posto dove salvare un uomo.